pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati buona solennità del corpus domini ovvero sia del corpo e sangue del signore la festa dell'eucaristia un mistero d'amore immenso il Signore risorto che continua a donarsi a noi e a rendersi presente in mezzo a noi e in noi nascosto in poco pane. Santa Teresina, che ben vivo ne aveva l'amore e lo stupore nel cuore, diceva che se conoscessimo il valore dell'Eucaristia, l'accesso alle chiese dovrebbe essere regolato dalle forze dell'ordine. Ma tuffiamoci un po' nella liturgia del giorno, chiedendo al Signore che ravvivi in noi l'amore per questo mistero grande. Ci troviamo nel sesto capitolo del Vangelo secondo Giovanni. Secondo gli studiosi è un discorso eucaristico. Giovanni infatti non ha l'ultima cena con l'istituzione dell'Eucaristia. Probabilmente già erano in circolo eh, i racconti degli altri Vangeli, soprattutto di Marco, il più antico. Ma ne riporta il senso profondo, proprio grazie a questo discorso che Gesù tiene nella sinagoga a Cafarnao. Ripercorriamolo brevemente a volo d'aquila. Gesù ha moltiplicato i pani nel deserto e la folla lo cerca. Quel segno infatti se lo aspettavano dal Messia, quindi tutti li corrono dietro, ma lo hanno frainteso pensano che sia un Messia venuto a portare benessere, pane in abbondanza. Allora Gesù invita le folle a darsi da fare non per il cibo che passa, ma per quello che dura per la vita eterna. E qual è questo cibo che sazia la fame di infinito, la fame di eternità, il desiderio d'amore profondo che l'uomo reca in sé e lui stesso, pane disceso dal cielo? E perché nessuno potesse fraintendere, nel testo di oggi abbiamo sentito Gesù dice chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il risorto si fa cibo, alimento, sostegno della nostra vita e ci comunica la sua vita eterna, la sua vita piena, divina. Ha ragione, Sant'Ignazio di Antiochia chiamava l'Eucaristia farmaco di immortalità. Chissà che file ci sarebbero nelle nostre farmacie se vendessero un farmaco che permette di non morire. Nonostante qui si affrontino prove, guerre, malattie e sofferenze, chissà che file ci sarebbero. Cristo ci offre quello vero, quello che ci dà la vita piena, eterna, la comunione con Lui. E non si paga, si accoglie. Che mistero grande, miei cari. Se ci pensiamo in natura, il superiore mangia l'inferiore. Il più grande, si nutre del più piccolo. Qui invece è Dio, l'infinito, che si fa più piccolo, si fa cibo per noi, per saziarci di Lui e renderci come Lui. Per dirla con il santo curato d'Ars, Dio ha provveduto al nostro corpo con piante, animali, ma per le nostre anime non trovò nulla di degno all'infuori di se stesso. E questo capite, apre anche la nostra mente, il nostro cuore, a un mistero di Dio che è davvero amore. Perché? Noi tante volte pensiamo di dover sfornare prestazioni e dare cose a Dio, come se fosse Dio doversi saziare di noi, delle nostre offerte, sacrifici. Invece cosa vediamo nell'Eucaristia? Cosa vediamo in tutta la vita del Signore Gesù? Ma potremmo dire in tutta la storia della salvezza? Che è Dio a farsi piccolo per farci come Lui. E pensiamo all'incarnazione l'Onnipotente, l'Infinito che si restringe e si fa bambino e viene deposto in una mangiatoia, come a dirci venite, prendetemi, mangiatemi, mi offro a voi, non abbiate paura. E viene deposto nella mangiatoia, lo stesso verbo usato per indicare poi la deposizione del corpo di Gesù nel sepolcro, quasi a ricordarci che tutta la sua vita è un consegnarsi. Sì, perché quando ami qualcuno, ti consegni nelle sue mani, in fondo ti esponi anche alla sua libertà, ma ti doni, ti doni per il suo bene, per il suo vero bene, ed è ciò che ha fatto il Signore con noi, che volendo continuare a stare con noi e in noi, continua a farsi piccino, a nascondersi in poco pane. Dunque, alla luce di tutto ciò, capiamo bene che prima di chiederci qualsiasi cosa, che alla fine è ciò che è il nostro vero bene, Dio si dona fino in fondo a ognuno di noi. Per la mentalità ebraica, miei cari, era impossibile pensare ad una cosa del genere. Era uno scandalo ritenere che l'Onnipotente potesse farsi così accessibile e vicino. Ma in fondo, anche per tanti di noi che magari hanno già ricevuto un annuncio di Gesù, quanti freni tirati, quante ritrosie, quante difficoltà a lasciarci andare all'amore di Dio... Sempre con quel sospetto originale che Dio voglia fregarci, che venga per toglierci qualcosa, che venga soltanto a chiedere. L'Eucaristia invece ci grida tutt'altro. Dio si dona per colmare la nostra vita. Ora vogliamo domandarci, ma cosa accade quando si riceve l'Eucaristia? Ecco, potremmo dire in semplicità che accadono due cose fondamentali. Cristo ci unisce a sé e ci unisce tra noi. Ci sarà di particolare aiuto la categoria della comunione. Vediamo innanzitutto il primo punto. Cristo ci unisce a sé. Ecco, San Paolo nella prima lettera ai Corinzi ci dà una mano a cogliere ulteriormente questo aspetto e dice, il calice che benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Abbiamo quindi questa comunione, questa unione intima. Ecco, pensiamo ancora all'esempio della nutrizione. Vi dicevo prima che di solito il superiore mangia l'inferiore. E cosa succede? Lo assimila a sé, lo trasforma in sostanze vitali. Ora, quando noi riceviamo l'Eucaristia, il pane e il vino vengono normalmente assimilati dal nostro corpo, ma a livello profondo, spirituale, è il Signore risorto presente nel sacramento, ad assimilare a sé le nostre anime. Vuol dire che infonde in noi i suoi sentimenti, vuol dire che ci unisce più intimamente a sé e ci plasma, ci trasforma in sé. Possiamo dire che ci divinizza e diventiamo man mano conformi a Lui, una cosa sola con Lui. Perciò San Leone Magno diceva la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa che trasformarci in colui che riceviamo. Questo ovviamente, miei cari, non avviene in maniera automatica né magica, ma tanto dipende anche dalle disposizioni con le quali accogliamo Gesù. Mi viene in mente la scena della guarigione dell'emorroissa. Una folla si accalcava attorno al Signore, ma una sola lo tocca con fede. Ecco, chissà, anche nel momento stesso, quando abbiamo ricevuto l'Eucaristia, quale disposizioni, quale amore, quale desiderio di lui Dio incontra in noi? Il secondo punto è che l'Eucaristia ci unisce tra di noi. E ancora San Paolo, continuando infatti nella prima lettera ai Corinzi, dice, Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo, tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Quindi potremmo dire che la Chiesa ci dona l'Eucaristia, ma l'Eucaristia fa la Chiesa, ci fa Chiesa, ci fa un corpo solo. Questo ha almeno due belle implicazioni tra le tante che mi piace mettere in luce quest'oggi. La prima, se l'Eucaristia fa questo e ci unisce, capite che per riceverla in un modo degno, in un modo bello, in un modo autentico, è importante che siamo, quantomeno vogliamo essere, in comunione con gli altri. Andare a ricevere Cristo e volontariamente coltivare dell'astio, del rancore, del risentimento, avercela con qualcuno e non essere disposti ad andargli incontro, capite bene che non è vivere ciò che significa l'eucaristia, comunione tra noi. Diceva San Giovanni Crisostomo che cos'è il pane consacrato, corpo di Cristo, e che cosa diventano coloro che si comunicano, corpo di Cristo, non molti corpi, un corpo solo, quello di Cristo. Ed è in questo senso che San Paolo diceva che chi mangia il corpo di Cristo senza riconoscerlo, senza riconoscere nell'altro il volto del fratello, mangia e beve la sua condanna. Quindi qualcosa di molto forte. Sant'Agostino Faceva un esempio molto simpatico e diceva «Se tu hai offeso un tuo fratello, se hai commesso un'ingiustizia contro di lui e poi vai a ricevere la comunione come se niente fosse, tu somigli a una persona che vede venire verso di sé un amico che non vede da molto tempo. Gli corre incontro, gli getta le braccia al collo e si alza in punta di piedi per baciarlo sulla fronte, ma nel fare questo non si accorge che gli sta calpestando i piedi con le scarpe chiodate. I fratelli, infatti» specie i più poveri e derelitti, sono le membra di Cristo, sono i suoi piedi posati ancora sulla terra. E secondo punto, miei cari, l'Eucaristia ci fa, abbiamo detto, un corpo solo, ci fa chiesa, ma intimamente, e profondamente, possiamo anche dire che ci rende capaci di essere un solo corpo, di essere chiesa, cioè il Signore venendo in noi e unendoci a sé, vi dicevo che infonde in noi i Suoi sentimenti, il Suo amore per il Padre e per gli altri, cioè viene a renderci come Lui, capaci di amare come Lui. Perché noi saremmo tentati di chiedere, ma Signore, com'è possibile amare come Te, andare incontro a certa gente che veramente è assurda, è fastidiosa, è antipatica, ma non ci chiedi l'impossibile di amare come Te? E Lui è come se in ogni Eucaristia ci dicesse, ma guarda che io non ti chiedo l'impossibile, perché io mi dono a te, perché in te e con te tu possa amare del mio stesso amore. Se tu apri il tuo cuore, se la tua anima davvero diventa accogliente, potremmo dire come l'anima della Vergine Maria che accolse con tutto l'amore la presenza del Verbo del Padre, con l'Eucaristia sarai invaso dal fuoco dello Spirito e comincerai ad amare come Dio. Apriamoci allora allo stupore di questo mistero grande d'amore, dove la seconda persona della Santissima Trinità, Gesù risorto, continua a rendersi presente in mezzo a noi e in noi, che viene ad unirci a sé e tra noi e a renderci capaci di amare passo dopo passo come Lui, che il Buon Dio vi benedica a tutti.